a partire per questo viaggio, siamo stati allertati ieri mattina per andare a prendere dei bambini al confine con l'Ucraina, delle mamme eh, che sono attualmente in Italia e quindi faremo questo ricongiungimento familiare. L'appuntamento è al confine ungherese, abbiamo circa 1100 km, 10 ore di viaggio, non sappiamo però il traffico che troveremo in prossimità della frontiera perché molti sono i parenti che stanno andando verso la frontiera a prendere altri parenti che erano attualmente in Ucraina.